Ragazzi, nuovo format di video con Ivo Ma prima di spiegarvi di che cosa si tratta Dobbiamo raggiungere Ivo Perché neanche Ivo sa di che cosa sto parlando Valigie fatte Bra Risi pane e scherzò lo diede ai suoi discepoli e disse prendete e mangiatene tutti io vorrei solo dire a Hyundai che non dovevate inventare questo tasto ragazzi mi fate consumare troppa benzina bastardi eccoci Ti spiego: do vlog, Due vlog. Questo non format sarebbe... si chiama do Vlog. Siccome, ragazzi, spesso e volentieri andiamo in giro e spesso e volentieri io e io filmiamo il video delle stesse giornate, es. anche se poi in montaggio è tutto diverso. Però nei giorni finiamo le stesse cose. Quindi ho detto: per differenziare un po' i contenuti e fare in modo che i nostri due canali interagiscano, io ti lascio in un bike park e noi andiamo in un altro. Esatto, sarà entrambi vlogghiamo il primo giorno, ma il primo giorno finisce sul mio canale. Okay. Entrambi vlogghiamo il secondo giorno, e il secondo video finisce. Sul canale di Ivo, perché io pubblico? Ma è ronco! Voi state vedendo questo video lunedì, ma questo mercoledì, se questo video arriva già a 10.000 like, subito questo mercoledì, Ivo pubblica la seconda parte di questo Do vlog. Sai perché Do vlog? Perché abbiamo fatto Do Pen in Liguria, Do penne esatto, in Liguria, Do Vlog. È un vloggone lungo, spezzato in du. Bello indu, quindi anche multietnico. No? Che brutta, <ride> che brutta, ragazzi! Stiamo scappando dalla pioggia. Sta iniziando a piovere. Partiamo per un weekend di ride. In Svizzera Andiamo a Zurigo Sigla Attenzione Quello che state per vedere Potrebbe provocarvi Forte pulito le mani Oggi Toto e Toto assieme Fanno un vlog Oggi Toto e Ivo assieme Fanno un vlog Ma chi ti Lo vloggo io E sei pronto Possiamo Ma che è il du vlog? Ragazzi? Allora ragazzi ho dovuto rispiegargli due o tre volte a Ivo come funzionava il format di questi eh, video eh, ma... Perché non capisce un c***o come al solito <ride> Adesso siamo diretti a Zurigo Al Zuri Trails, che è un monza pizza svizzero è si può piccoli. dire Un pochino più piccolo Giriamo un po' sul duro E domani invece ci dedichiamo un bel po' di trick sull'airbag landing Quattro ore di macchina La faccia di Ivo esprime già tutto il suo voler guidare queste quattro ore E poi arriviamo Presidente Presidente Mi raccomando solo full Se non ho di full spring a casa di prendermi Quando Non spring, mi pagano, non Sono di merda vieni qua E <ride> Ti distruggi sul navigatore di Ivo Cioè da quando siamo partiti Scritto 2 ore 20. e 20 È continuo aumentare Eh fate conto che siamo in viaggio Ragazzi siamo partiti alle 12 Sono le 2.06. Mancano ancora 2 ore Mancano 2 ore E all'inizio da 2 ore e 20 Ma cazzo è bozzi sì. Ragazzi mi raccomando Barrette proteiche Biscotti della vita Link in descrizione Codice sconto Faraone Per un extra 10% di sconto Guardalo allora. Luca vai fai vedere la proporzione del rolling, vai lì sotto vicino al cancello. È enorme. Oh. È la bestia enorme. <ride> Raga siamo arrivati allo Zuri trail. E portato i tronchesi. Ah, è così che si entra. Adesso prendiamo il flessibile. Il posto sembra carino. È coperto però, peccato. Ed è chiuso. Però, ragazzi, non disperiamo. Noi vorremmo girare qui dentro. Però nel caso ci vada male che non ci aprono questo posto. Lì skate park. Un skate park. Lì c'è una pump track mega enorme. Quindi, ragazzi, adesso abbiamo scritto al proprietario il detentore delle chiavi del posto. E vediamo se ci caga prima di tutto. Se ci fa entrare secondo. Se no facciamo qualcos'altro. Closed today? Eh, so, non ho per questo parco. Per due ore Ma Ah, ok. I will write him. Yeah. Ok. Ragazzi abbiamo scritto a uno dei ragazzi che conosciamo del parco che ha le chiavi. E gli ho scritto se oggi fosse chiuso o aperto. Più che altro perché su internet non ho trovato niente orari un cavolo. Mi ha risposto: mi ha detto: E eh no. Ma effettivamente il park non ha orari, non ha niente È yeah. aperto quando qualcuno che ha le chiavi è lì Ma cazzo proprio Certo sì, Tu vieni qua, se c'è qualcuno giri Se no vabbè dai torniamo a casa stato certo bello, enjoy the, <ride> enjoy the process Enjoy the process Passare eh. Spattina da passare l'ultimo Non è facile Di solito a me non fa impazzire Girare delle pump track Tipo lineate così Non per distare lineate Anzi ben venga che ci siano posti del genere Ma se ci fossero Delle pump track così in Italia Cioè piene così di salti E non solo gobbe Per andare veloci Sarebbe molto molto più divertente Ma manca il fiato Dai adesso sai cosa facciamo? Ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho Trenino in tre sulla linea Trenino d'ingheppate sull'ultimo Tutti belli ingheppati eh Oh ragazzi Qui vi voglio eh Qui oh. ah. Ah. Madonna che secche! il trio delle ingheppate si è concluso Obiettivo raggiunto alla perfezione devo dire Sono le gobbe più secche della terra queste Madonna è, è conciatissima rispetto a quando sono venuto io Cioè fai conto che sai che colore era una volta? Era gialla come quello là Ero venuto qui ragazzi per un contest freestyle ch si chiamava Ah ok c'era tipo <ride> tre landing, salto da dirt, salto da moto e salto da sci che si incrociavano no. Ed era best alla fine, un Bellissima. salto solo E poi ero venuto qua a fare un giro Vado, vado da proporzione una sfida No Quanti più bar spin si riesce sulla pista da race? Vogliamo o no vederti soffrire? Vantaggio, mi tolgo la felpa Però, oh, siamo gemelli diversi Da lì fino in fondo quanti bar spin? Oh. riusciamo Io sto a sinistra, tu sei a destra, bene Vabbè, proviamoci, via Seduti qua, risparmiamo tutte le energie possibili Ah, come fai? Ah, oh. Ma come fai qua? Ah, ah, oh, oh, oh, oh. Ah, ah, è, è mio! Ma è impossibile! Ma è impossibile raga! Giuro che nel mio cervello sembrava più facile lì È difficilissimo Quack! <tipo> Luca vieni, vieni, ho il segreto, ho capito perché non riesce a passare l'ultimo, vieni, c'è il segreto, praticamente ti rubo il nasino bel bambino, adesso senza il nasino vedrai che lo passi Vai Ma, Luca che così ti ridò il nasino, dai, eh. dai chicco, tutto quello che hai eh, eh. Sai? sai che prima gli abbiamo rubato il nasino, vieni a riprendere il nasino, il nasino Abbiamo fatto tre bar Adesso ci tocchiamo il naso Non sbonk. Eh, Ma allora sei fortissimo Sei fortissimo Il tipo a cui abbiamo scritto Ci ha piore nella mente Esatto Quindi... ah, wow. Ma che odio cazzo Questi sguardi indiscreti Proprio mi stanno su A dire il vero sembra facile, ma comunque rimane il fatto che mi sto cacando un po' addosso. L'uomo delle lingue ha colpito ancora. Ah, oh! Dio, ma dove <ride> cazzo! Non sei sui niente, raga. No, abbiamo elaborato un piano malvagissimo. Adesso faremo ancora un paio di giri nell'altra parte di skate park. Che Dopo faccio? casualmente ci troveremo all'interno del park, ci hanno aperto con le chiavi. Due salti. Due salti, eh. Right? Siamo do... a provare a saltar su. Oh shit! Mettelo. fare, te barra entrare Ci potrebbe fare, bara a salire e no, no, entrare troppo. Ma no, c'hai i pesi fuori oh, damn, bro. Ah. Eros lo provi? Piano, piano, piano, basta Buono oh, una sfida per te Adesso lo scappiamo in 180 No. No. Oh shit no. con Piacere! Ivo, tu? Miracolato! Oh, vai, vino, Oh! My. oh, my. oh. oh. oh una cosa io adesso, vai propongimi allora hai il benchettino, questo qua è lunghissimo quindi salire 100 bar qui non si vede ma c'è un bel gradone è un gradone abbastanza alto, la cosa figa ragazzi di girare in skatepark è che tipo puoi applicare un po' le cose a slopestyle perché tipo come sapete ormai half cab che è quindi arrivare in fechi sul drop e fare 180 a scendere lo fanno anche nello slopestyle è una cosa molto rara da vedere perché da un drop di 4 metri ti cambia un po' dosso, non è semplice, esatto per avvicinarsi a quella roba lì lavoro, è, è un lavoro molto ma qualcuno dovrà pur farlo <ride> 100 bar fuori qui e Alfcab appunto Quart quattro dovete sapere che il nostro totone non essendo abile di skate park world soffre tantissimo di queste strutture qui quindi ragazzi oltre che per la seconda parte sul mio canale mettete un like in operato per supportarlo così magicamente puff fa 100 bar No, sarebbe stato troppo bello first ride No! Tocca te tocca, tocca io Buffone, buffone Io lo faccio in oppo tra l'altro Non lo fai la prima sei solo un cuoco qua. Eh ma ricordo Quella ah, Eh difficile. ma non è Eccolo, eccolo lì Cioè di solito sono io che filmo tipo più i video in dirt Quindi trick su salti grossi Adesso sei tu che fai tutto il video escape Tutto il video escape perché i salti sono chiuse E domani lui invece farà tutto il video sui salti da dirt allo skispa Bastardo Ragazzi, un uccellino mi ha detto che hanno appena aperto il cancello del dirt park Guarda, guarda Oh, ragazzi siamo dentro Quindi Abbiamo trovato il gancio Ci ha fatto entrare Cioè è incredibile Cioè sta rampa qui ragazzi È veramente alta Stile crankworks Devo dire questa rampa qua La discesa ragazzi Non so se rende eh Comunque ragazzi Purtroppo il nostro amico Che non si vuole far riprendere Mi ha concesso di fare giusto un salto ciao, ciao, Faccio bello. il salto più grosso direttamente Che c'è in park. Mi cago addosso subito per bene E via ma salire sempre sui roline se non fanno le scale nazzi, non sono contenti eh Questa cazzo è alto? Ma bisogna frenare o no? Quanto cazzo è alto raga? Non so se frenare o no Momenti di tensione e paura no. È solo la velocità che inquieta Oh, oh la madonna oh, oh la madonna In fondo Velocità in abbondanza qua proprio La rampa può essere messa 2 metri indietro eh tu. La velocità è come l'apertura Adminchiam, adminchiam. Ecco da qua praticamente rende già un po' più l'idea della massivezza della dimensione. Cacciaci, sto flippone, così siamo a posto, siamo contenti, dai. Aspettavo! Scusa, non volevo No, è che ne ho perizzato uno, ma è partito il secondo Ah, ecco, scusa eh. Vabbè, dai Allora vi è bene che sei riuscito a girare anche il secondo, dai E perché quando mi sensi un partito, cioè in Ho detto do vlog Du flip. flip Comunque purtroppo il ragazzo che ci ha aperto ha già chiuso Ci ha detto scavalcate pure quando dovete uscire Ringraziamolo, grazie ragazzo della Svizzera Grazie, grazie, grazie. Nel video di Ivo Ho fatto la cacca Andiamo a cercare Eros perché io mi sto preoccupando International bro Missione compiuta All'alba di mezzanotte e mezza ragazzi Siamo arrivati finalmente in hotel Abbiamo visto un paio di video E adesso ci prepariamo per la giornata di domani Che è ancora più intensa Perché oggi abbiamo un po' cazzeggiato devo essere sincero. Abbiamo trovato tutto chiuso Siamo arrangiati un po' con le strutture che abbiamo trovato Cosa importantissima Uno, lasciate un like se non avete ancora Lasciate un like Lasciate un like qui sotto Se volete vedere questo mercoledì direttamente Anche il video di Ivo Della giornata di domani Che andiamo a registrare domani Ma attenzione Vi ricordo che è un do vlog Quindi non sarà solo il video di Ivo perché vloggerò anch'io come se fosse un mio video Ma poi verrà montato semplicemente da Ivo Fatemi sapere cosa ne pensate di questo doppio vlog do, vlog do vlog Mi sono dato le palle Noi adesso ci cambiamo Andiamo a dormire E domani Gispa. Ci svegliamo Guardate il video Ivo Bastardi